caso parliamo di un complesso monumentale. Eh, i primi ritrovamenti risalgono al 2000 ma adesso vede la contezza delle dimensioni di questo edificio e anche dell'importanza eh Sì, abbiamo iniziato delle indagini eh, poiché il Parco archeologico di Velli è stato beneficiario di un finanziamento PON eh, per 9 milioni di euro di cui diciamo il già, eh, un primo stralcio di un milione di euro è eh, attualmente in fase di, ehm, di gara si stanno espletando le gare da parte della centrale di committenza in Italia, eh, quindi per avviare la progettazione anche su quest'altro settore della città che è noto come area della Masseria Cobellis proprio perché ci insiste questa uh, casa colonica ottocentesca che già uh, dall'allora soprintendenza archeologica uh, venne uh, restaurata e iniziò questa campagna di scavo che portò alla luce un edificio monumentale sicuramente di uh, carattere pubblico. Uh, noi siamo andati a fare delle indagini archeologiche mirate uh, in realtà per capire le dimensioni dell'edificio e per capire anche se ci fossero delle preesistenze rispetto all'edificio ehm, ehm, diciamo, per poter progettare una nuova copertura dal momento che adesso c'è una copertura eh, di eh, cantiere e eh, anche per capire eh, quali fossero appunto, le reali estensioni di questo edificio di cui si conosceva solo la parte settentrionale. E, eh, queste indagini ci hanno restituito la sorpresa di un edificio davvero monumentale come già coloro che avevano scavato agli inizi del 2000 avevano ipotizzato ehm, con un'estensione di eh, di ehm, circa 65 metri di lunghezza e che porta quindi questo edificio a gravitare eh, su uno degli assi viari eh, principali eh, della città romana, ehm, cosa che prima noi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 ci hanno restituito la sorpresa di un edificio davvero monumentale come già coloro che avevano scavato agli inizi del 2000 avevano ipotizzato, con un'estensione di circa 65 metri di lunghezza e che porta quindi questo edificio a gravitare su uno degli assi viari principali della città romana cosa che prima noi non sapevamo, anche, infatti anche da un punto di vista eh, visivo esiste attualmente una separazione tra la strada e eh, quello che eh, abbiamo in luce dell'edificio. Eh, quindi siamo di fronte a un edificio eh, di eh, carattere monumentale e eh, che tra l'altro si trova ehm, insomma, quasi affrontato, eh, anche se non proprio precisamente, a un altro grande edificio pubblico che gravita sullo stesso asse viario, ehm, che è noto come edificio con eh, triportico, che fu portato già alla luce negli scavi degli anni 60 e degli anni 70 e che è uno degli edifici pubblici dell'età romana insieme alle terme maggiormente conosciuti di ehm, Velia proprio perché all'interno furono rinvenute tutte le statue eh, dei eh, medici eh, Velini eh, della ehm, casa imperiale ehm, Giulio Claudia eh, e anche la famosa erma eh, di eh, Parmenide. L'intenzione della, eh, della sovrintendenza è ehm, quella ehm, di ovviamente attuare un progetto di valorizzazione di quest'area ehm, riportando ehm, in luce ehm, l'intero edificio se eh, i finanziamenti ehm, ce lo consentiranno e eh, per il momento sicuramente non riusciremo ad approntare una nuova copertura ehm, definitiva ma eh, probabilmente miglioreremo la eh, copertura provvisoria attualmente ehm, presente nell'area proprio perché capitate bene che se non portiamo alla luce l'intero edificio non riusciamo anche ad avere contezza di come e se l'edificio debba essere in qualche modo coperto. Questo insomma è una gradita sorpresa per Velia che sta vivendo un momento difficile da quando dopo l'incendio del giugno scorso c'è tutto il settore diciamo, alto della città, l'Acropoli e la Porta Rosa che sono i punti di maggiore attrazione chiusi al pubblico proprio perché l'incendio pur non avendo avuto danni sulle strutture archeologiche sulle strutture di servizio del parco, però ha causato un immenso danno alla vegetazione, bruciando tutta la vegetazione eh, che era eh, sui eh, costoni eh, che fiancheggiano le strade che salvano verso l'Acropoli e verso Porta Rosa, ovviamente creando una situazione eh, di instabilità e di pericolo massi. Però il mh, Ministero eh, già ha stanziato eh, un eh, finanziamento di 250 eh, mh, euro, eh, già è stata approntata la perizia grazie a anche alla consulenza dei geologi della provincia di Salerno, che prevederà quindi la messa in sicurezza eh, dei eh, costoni con operazioni di, eh, di sgaggio massi ehm, e... Ehm applicazioni di appunto per evitare il pericolo di caduta massi e quindi eh, speriamo che eh, per la primavera prossima eh, la, eh, diciamo anche la parte alta di Velia possa essere eh, riaperta al pubblico, eh, visto anche che questo eh, ci ha causato una notevole eh, perdita di affluenza eh, nel corso soprattutto del periodo estivo eh, che è stata un po' tamponata grazie alle iniziative eh, soprattutto delle aperture di campagna by night organizzate dalla SCABEC legate a anche alla manifestazione eh, di eh, Belia Teatro.